rieccomi <ride> oggi vi dico dove sono andata a finire era da tempo che pensavo di uh, lasciare l'italia anche perché la situazione era quella che <ride> tutti noi conosciamo ormai oggi è palese a tempi non sospetti avevo cercato anche di dire cosa fare come fare avevo scritto anche un libro, voi lo sapete benissimo, un libro che uh, parlava della totale indipendenza e, e noi l'avevamo lo, lo raggiunto con la mia elettricità, con la mia acqua, praticamente avevamo tutto. Da 15 anni, ve lo dissi una volta, anzi diverse volte, da 15 anni non andavo più, uh, non varcavo più la soglia di un supermercato, da 12 quella di un dottore, però ho deciso di lasciare l'Italia perché in molti di voi me l'hanno chiesto perché andrà sempre peggio e io non voglio in nessun modo assistere a quello che avverrà perché poi saranno i giovani colpiti e comunque ho scelto una terra come vi dicevo nel video precedente una terra dove uh, siamo, dove uh, in Europa, ma non nell'Unione Europea. Vi faccio vedere, vi metto adesso frontale. Ecco dove sono. Alle spalle ci sono le montagne e ai piedi di esse il mare. Praticamente, praticamente ho scelto l'Albania ed è esattamente Valona. Perché l'Albania? In molti mi hanno chiesto perché l'Albania, anzi in molti mi hanno detto ma come, tu eri totalmente indipendente, non andavi da nessuna parte, non avevi bisogno di questo, quello quell'altro e scegli di andare via? Sì, sì e sapete perché? Allora, La storia insegna, l'Albania viene da praticamente da una generazione di lotta nel 97 in Albania è successo quello che è successo in Italia nel 92 con Damato sono stati prelevati di notte e notte dai conti correnti degli albanesi eh, soldi tutti i loro soldi praticamente ma loro a differenza degli italiani che dicono camma fa si sono ribellati praticamente è, stata, è durata due, due anni la loro ribellione e hanno praticamente fatto in modo che cadesse eh, il governo che c'era, hanno ripristinato praticamente il, il loro Stato, dal comunismo sono passati ad una democrazia e eh, hanno sollevato praticamente tutti i generali, e rimesso i nuovi ed ora sono tranquilli adesso praticamente vivono molto coerentemente la loro vita sono un popolo a sé nel senso che non si lasciano influenzare e le loro decisioni sono, uh, sono quelle praticamente non esiste che nessuno uh, gli dica o come comportarsi o che cosa fare ma adesso veniamo a noi e veniamo a noi secondo voi chi ha fatto in modo che uh, scappassimo oppure alcuni dicono è scappata e infatti uso questa parola proprio io non sono scappata da nessuna parte sono 30 anni che lotto 30 anni che vi dico quello che oggi è tangibile che si vede si tocca con le proprie mani sì, perché? perché ormai ho preso coscienza che l'Italia è finita l'Italia è molto è disunita l'italiano è disunito purtroppo non ci si può fare niente si vengono da um, pensieri diversi da situazioni diverse e beh, eh... però abbiamo visto benissimo che cosa stanno facendo? Praticamente il 15 di ottobre che cosa c'è stato? C'è stato che, eh, insomma, se devi andare a lavorare e hai oltre 50 anni, devi presentare il Green Pass. Ed è questo uno stato di fatto, uno stato che nessuno ha, ha pensato che potesse arrivare, però che è arrivato. Perché tanto loro ormai fanno tutto ciò che vogliono e sappiamo che è così. Ma adesso veniamo a noi. L'Albania. Che cos'è l'Albania? L'Albania è una terra dove eh, i salari sono molto bassi, anche perché il caro vita è, vita, scusate, il caro vita è molto molto basso. E, e praticamente eh, lo stipendio medio eh, varia. Eh, il minimo è di 250 euro tradotti, insomma sono 300.000 lec. 250 circa euro. Ehm, ma eh, praticamente per comprare un chilo di pane costa eh, 80 centesimi, le, uh, soltanto le cose insomma, le, gli alimenti di importazione quelli costano di più, sì. Però se uno vuole il formaggio che fanno qui, oppure la pasta che fanno qui. Oh, insomma costa tutto molto molto di meno la gente qui è tranquilla nel senso che se vai in un supermercato non trovi nessuna restrizione e nessun obbligo di nessun tipo la stessa cosa succede in farmacia la stessa cosa succede eh, in un ufficio insomma ovunque magari poi alla fine di questo video vi mostro uh, anche alcuni squarci oppure cerco di legare alcuni squarci di uh, video che ho, um, che ho fatto sia in supermercati sia in uh, bar uh, oppure insomma um, in festa e festicciole uh, dove abbiamo ballato tutti insieme oltre 70 persone e quindi uh, abbiamo ci siamo divertiti allora, io personalmente ho prelevato un albergo. Adesso ve lo ve, ve lo faccio vedere, che è proprio qui a ridosso del mare, proprio sono sulla spiaggia. Perché le opportunità qui in Albania ci sono e sono molte. L'ho preso in affitto questo albergo. L'ho preso in affitto per 5 anni. E, uh, adesso penso al futuro alla mia età io penso al futuro <ride> sorrido perché non avevo mai pensato di farlo ma uh, siamo <ride> siamo audaci siamo creativi siamo inventori siamo italiani <ride> anche se ormai uh, trovo piuttosto uh, incoerente il fatto di dire siamo italiani perché c'è cioè, l'italia di chi è adesso purtroppo ma queste domande queste questo tipo di riflessione magari la lascio ad altri allora ecco il mio albergo un attimo questo è l'albergo che ho preso in affitto dista 15 metri dall'acqua ma ripeto le opportunità sono tante ci sono locali perché Valona è in pieno uh, cioè è un cantiere è un cantiere a cielo aperto è in piena espansione quindi come tutti noi sappiamo quando un, una zona, un, una parte uh, di un paese è in espansione, significa che uh, sarà uh, nei prossimi tempi sarà uh, molto gettonata nei prossimi anni. Qui abbiamo una vegetazione tipo italia sud italia tipo in puglia la gente cammina serena e tranquilla ed è lei stessa che mi dà la forza di vedere nuovamente il futuro sorrido sorrido perché non l'avrei mai pensato però è questo quello che serve, fiducia in se stessi, la forza di voler fare la voglia ed è quello che ci hanno tolto man mano. Molti dicono che è una guerra psicologica, sì, forse è vero, in effetti lo scrivevo anche nel libro che sarebbe arrivato. In tempi non sospetti. Il libro che ho scritto. E intanto voi lo sapete, la mia indipendenza molti di voi lo hanno anche acquistato. Eh e eh sì. Abbiamo una situazione a, a dir poco non bella, non tanto carina. E per cui ho deciso di vedere avanti e voler vedere avanti e alcuni di voi mi hanno scritto mi hanno detto hai avuto coraggio tanto coraggio sì forse un po' di coraggio misto con un po' di determinazione oppure semplicemente un po' di um, un po' di coscienza e conoscenza dei fatti non a caso avevo studiato avevo riflesso mh, sono andata a cercare in tutti questi anni tutto ciò che poteva ed, è, ed era palese ormai da tanti anni quello che volevano fare ed io ho cercato di trarne vantaggio perché la conoscenza solo la conoscenza l'informazione è quella che salverà e ci salverà Bene, quindi dall'Albania, da Valona, io vi saluto. Sono tornata a sorridere <ride> e vi saluto tutti. Ah, a proposito, non fate caso al mio <ride> gonfiore è reumatico. Adesso mi prendo un po' delle mie erbe che ho trovato anche qui e, e andrà via. <ride> un abbraccio. Proverò a postare dopo questo video a mettere a legare praticamente dopo questo video degli spezzoni di uh, alcune feste, oppure di uh, come la situazione, in, ripeto, nei bar, ristoranti e supermercati. Ok? Ciao ragazzi, un abbraccio. Non è più forte. La è in casa. Nel frattempo lo io che le più aperto? Mettiamo no. mettiamo le busse una così. Hai lo scontrino? Non ce in stato. Vabbè, mo dammi lo scontrino. Mm. l'opera di quelli I'm adommi a parrucchiera di fiducia Semplice ma efficacissimo Gravissima.